Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con te dei costi per iniziare a fare dropshipping su ebay da zero resta con me Se non mi conosci, sono Daniele parlo di dropshipping, finanza personale e crescita personale in questo canale prima di iniziare ti chiedo gentilmente di iscriviti al canale e mettere like se i miei video ti, ti sono utili e ti, ti aiutano in questo tuo percorso in questo modo aiuterai a crescere me ma anche noi come community ma iniziamo subito a vedere quali sono i costi per iniziare a fare dropshipping su ebay se sei la mia volta in questo canale o se non fai dropshipping sappi che io mi occupo di dropshipping principalmente su ebay, al contrario di molte persone che lo fanno su shopify, io mi sono concentrato sulla piattaforma ebay e sulla piattaforma amazon, quindi oggi voglio andarti a spiegare i costi per iniziare a fare dropshipping su ebay, se non sai come funziona, ti lascio in descrizione un link di un video dove ho parlato nello specifico di questo business model e di eBay e su come iniziare a farlo per quanto riguarda i costi oggi andiamo a vedere i macro, i macro costi di questo business model se stai iniziando da zero quindi se non hai eh, obiettivi grossi già dall'inizio e quelli che andiamo a vedere sono infatti i costi base perché i costi che andiamo a vedere possono anche diventare 10 o 20 volte più grandi in base ai tuoi obiettivi poiché vanno ad aumentare con l'aumento delle vendite con l'aumento dei tuoi annunci ma ora vediamo nel dettaglio le macro categorie di costi in questo business model sono principalmente tre software, e ebay, marketing andiamo a vedere lo specifico per quanto riguarda il software con software intendo quel programma che sincronizza il tuo supplier, quindi il tuo fornitore con ebay quando io ho iniziato a fare il dropshipping non sapevo dell'esistenza di questi software ho iniziato a farlo manualmente sono andato quindi nel sito di un fornitore e ho cominciato a copiare gli annunci a scaricare le immagini a fare foto in call a creare gli annunci uno a uno su ebay ovviamente puoi capire che era una perdita di tempo assurda perché per copiare un annuncio per fare tutto ci stavo tantissimo tempo poi ho scoperto che ci sono dei software che fanno questo processo in automatico che il problema non è solo il copiare l'annuncio ma anche il monitorare l'annuncio quindi fare un, una fascia di prezzo stare su quella fascia di prezzo su ebay poiché se il prezzo cambia sul, sul fornitore nel sito del supplier su ebay Deve cambiare automaticamente, se no puoi vendere in perdita o comunque non, non hai il prezzo ottimizzato per il maggiore profitto. Quindi, software, questo software non fa altro che copiare l'annuncio dallo sito del fornitore al sito eBay e ottimizzare il prezzo, cambiare il prezzo in base al prezzo del fornitore. Questo, ovviamente, non serve in caso di contratti di dropshipping con fabbriche specifiche, in quel caso avrai altri software sicuramente interni ma che faranno più o meno lo stesso lavoro il costo del software è variabile e varia in base al numero dei listings, quindi in base al numero degli annunci che monitora nel tuo negozio ebay questo varia in base uh, alle vendite, poiché più annunci hai, più vendite puoi fare Perché se hai 100 annunci a differenza di, di Shopify e dropshipping su eBay, lo ripeto sempre, è più sui grandi numeri perché su Shopify se hai 2 milioni di oggetti non cambia nulla perché quello che conta è come li sponsorizzi ma su eBay invece cambia perché se hai 2 milioni di oggetti ovviamente hai il traffico gratuito delle persone che vanno a vedere e puoi avere molte più vendite, quindi è importante avere tanti annunci su eBay rispetto a Shopify, poiché con un risorio al uso di costi hai, puoi avere un'alta conversione, un alto traffico sul tuo negozio poi un altro costo del software è quello del tracking number perché se quando fai poche vendite puoi caricare i numeri tracciabilità manualmente, quando cominci a fare tante vendite, quindi 50, 70, 100 vendite al giorno ovviamente caricare i tracking numbers comincia ad essere un pensiero, un lavoro comincia a essere anche pesante perché devi ricordarti di caricare tutti i tracking numbers prima che gli ordini vanno in ritardo fortunatamente ci sono dei software che fanno questo lavoro automaticamente e ti caricano i tracking numbers, ovviamente dipende dal fornitore che scegli non tutti i fornitori sono supportati da questi software ovviamente ragazzi tutti questi programmi li trovate nell'altro video e comunque li lascio in descrizione per chi volesse andare a approfondire un altro posto importante è l'istrizione ebay ebay è gratuito però, però se ti fai un account business cominci a pagare le inserzioni quindi ogni annuncio che fai lo devi provare lo, lo cominci a pagare mm, circa 35 30, o 45 centesimi l'uno per abbattere questo costo ci sono i negozi ebay, quindi tu ti fai un'iscrizione a negozi ebay che su ebay italia mi sembra sia 20 euro, 40 euro e 179 euro, con l'iscrizione ebay hai determinati vantaggi come un tot di inserzione, un tot di annunci gratuito eh, in ogni paese, hai la possibilità di sponsorizzare gli annunci perché se no senza negozio non lo puoi fare e ha un'altra serie di strumenti una vetrina, eh, lo strumento di ricerca oggetti venduti su ebay e, va e varie l'iscrizione quindi è variabile ma diciamo lo starter pack quello iniziale, basico in Italia costa eh, 20, 25 euro più IVA eh, quindi in totale ti costerà una centina di euro qui ho messo 40, scusatemi allora sbagliato è 20 più IVA che ti dà gli annunci gratuiti c'è una, una parentesi su questa, su questa situazione perché questo vale dal mercato se tu operi nel mercato USA se tu vuoi vendere in, in America, ovviamente, devi avere un negozio e ti dia le inserzioni per lui in America. La maggior parte delle persone fanno quello che fanno. La maggior parte delle persone è iscriversi al negozio in America, che ovviamente sono negozi molto più costosi. Per farvi un esempio, quello illimitato, quindi quello massimo, che in Italia costa 179 euro, in America costa 4.000 dollari al mese. Se non vado errato, ovviamente è l'unico modo per avere annunci infiniti su eBay, ma non, non è questo il punto, quello che voglio, voglio cercarti di farti capire è che ne, i negozi in base in Italia gli danno anche degli annunci in America. Facciamo un ragionamento, se tu la media diciamo che si usa nei negozi avanzati è 10.000 annunci, i pacchetti 10.000 annunci, in Italia 10.000 annunci gratuiti è il pacchetto da 40 mesi più IVA, invece con quello da 179 hai annunci infiniti. In America il pacchetto 10.000 annunci ti costerebbe 500 dollari o 470 dollari, qualcosa, qualcosa del genere. Però quello che molti non sanno è che il pacchetto infinito in Italia, 179 euro più IVA, ti dà 10.000 annunci gratuiti in America. Quindi se devi vendere in America e vuoi fare il pacchetto avanzato, ti conviene farti un negozio infinito in Italia da 180 euro anche se non vendi in Italia, perché ti dà 10.000 annunci gratuiti in America. Questo va bene anche per quanto riguarda i mille oggetti, che se devi mettere ad esempio 1.000 oggetti, il pacchetto intermedio Italia di 40 più IVA al mese ti dà 1.000 oggetti gratuiti in America, quando invece 1.000 oggetti gratuiti in America ti costerebbero circa 99 dollari, se ricordo bene. Quindi devi vedere bene i negozi anche in base al mercato e al paese di riferimento. Stai attento, guarda bene perché tutte queste cose che ti sto dicendo sono solitamente scritte in piccolo nei vantaggi dei negozi eBay. È molto confusionario eBay, se già c'è venduto lo sai benissimo, quindi perdi un po' di tempo a studiare la migliore situazione per te. L'ultimo macro costo di cui parliamo è il marketing, ossia... Su eBay, a differenza di Shopify, non dobbiamo fare ads Facebook, non dobbiamo sponsorizzare, anche se po potresti farlo, nessuno te lo vieta, non è questo il punto di fare il dropshipping su eBay, però abbiamo le spo sponsorizzate, cioè quando apri un negozio eBay puoi sponsorizzare i tuoi annunci in modo che finiscono nelle nell inserzioni a pagamento eBay quando vedi sponsorizzato o i lati del sito web. Il vantaggio di eBay. Su questo e anche il vantaggio di ebay rispetto a Amazon, perché c'è una cosa molto pubblica, è che tu le sponsorizzate le paghi ma cosa quando dici tu, quindi metti una percentuale, in base a quella percentuale vengono visualizzate, vengono date in visione a un determinato numero di utenti. Ma non paghi nulla se non vendi, e questo è il vantaggio su ebay, cioè se tu metti il 10% sponsorizzate, percentuale alta per il dropshipping. Parentesi, la media è il 2-3%, comunque, se sponsorizzi e gli utenti cliccano sull'autorizzazione, tu non paghi nulla, tu pagherai a eBay solo se vendi l'articolo. Quindi, se tu metti il 2% di sponsorizzata, tu pagherai il 2% solo sugli articoli venduti tramite la sponsorizzazione. Questo è un ottimo vantaggio e questo porta il costo marketing eBay a zero. Perché? Perché se tu comunque paghi la sponsorizzata solo dopo che vendi, ovviamente il tuo costo iniziale è zero e pagherai solo dai profitti che vengono dalle tue vendite. Questo è un ottimo vantaggio su eBay, è una cosa che mi piace tantissimo. Quindi, ricapitolando, per uno starter pack per iniziare a vendere in dropshipping su eBay da zero, le tue spese possono abbassarsi fino a 50 euro per il software perché quello che non vi ho detto prima è che il software può iniziare da un pacchetto di 50 euro anche meno, ma non ve lo consiglio c'è cioè anche il pacchetto da 20 però sarebbe così basso e non ha senso, forse se hai un account nuovo se hai un account nuovo e devi mettere pochi annunci andrebbe bene però se hai un account tab e già puoi iniziare a mettere un paio di centinaia di annunci il pacchetto da 50 euro e il software va benissimo 40 che era sbagliato sbagliato quindi va su una trentina di euro con l'iva e questo va a modificarsi lo starter pack su ebay possiamo ridurlo a 50 euro per 30 euro con i marketing da zero per 80 euro quindi se vuoi iniziare a fare dropshipping su ebay il costo minimo che puoi avere è 80 euro ovviamente, ovviamente ragazzi con un pacchetto base di 80 euro parliamo di negozi piccoli di startup, quindi non ti, ti aspettare che con 80 euro avrai un ritorno grandissimo, ovviamente. Questo dipende anche dall'ottimizzazione della tua ricerca di prodotti, perché se metti prodotti hot, se metti prodotti che vendono tanto, vai anche con 80 euro per avere un ottimo ritorno. però se diciamo sei senza soldi da investire, se la tua prima esperienza puoi iniziare con 80 euro e piano piano costruire. Io ho iniziato con meno di questa cifra, allora i pacchetti erano diversi e piano piano, inserendo poi in la volta, ho scalato senza spendere un euro non ho mai anticipato, ovviamente però ragazzi non ci dimentichiamo una parentesi importante tutti questi costi sono per lo startup dei software e del negozio ma una volta che inizi a vendere, devi avere i soldi e il capitale per comprare gli oggetti perché è vero che con dropshipping tu spedisci dopo aver ricevuto il pagamento, però è anche vero che sui pesi utilizza Paypal Paypal può mettere in eh, sospeso la tua transazione fino a 21 giorni e quindi devi avere i soldi per anticipare la spedizione questo capitale è variabile quello che consiglio di se sei inizia a fare una start per parte, devi avere almeno 1000 euro di capitale di lato per evadere gli ordini che non sono soldi che investi non sono soldi che rischi o almeno un minimo di rischio c'è sempre, ma comunque sono soldi che usi da anticipare per spedire gli ordini, mentre i tuoi soldi possono essere bloccati su Paypal, perché non ti vuoi ritrovare con la situazione di avere degli ordini a spedire, dei fondi bloccati e nessun soldo per poterli mandare. Questo distrugge il tuo business. Quindi devi avere sempre un capitale per spedire gli ordini. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia stato utile, spero che qualcuno Trovi delle informazioni utili e possa cominciare la sua avventura in dropshipping. Consiglio se stai iniziando in questo momento a guardare il dropshipping su eBay o comunque il dropshipping in generale di concentrarti sul mercato americano perché al momento il mercato europeo è davvero eh, molto complesso, è davvero in, in recessione e non lo consiglio. Se hai trovato il video utile... Ti chiedo di iscriverti al canale, di mettere like, così ci aiuti a noi, a me e a tutti voi come community a crescere. Grazie di avermi seguito. Ciao, alla prossima!